Ciao brava gente Oggi il secondo video del canale con un, con un ospite E manteniamo il livello al top eh? Oggi andiamo a trovare Un inventore Uno di quelli lì che gli dai tipo Una matita, un compasso Un pezzo di carta, e una squadretta E lui ti tira fuori cassa, non so, Una rampa di lancio per lo shop No vabbè scherzi a parte Adesso andiamo a vedere C'ha un paio di cosine interessanti Da, da mostrarci Poi magari parlando ne escono anche altre, non lo so adesso andiamo, andiamo a conoscere allora Rack è partito fino a qui siamo d'accordo lui è quella testa matta che dicevo prima in macchina Ti saluto chi <ride> chiama chi chiama sono Massimo Data no. inventore eh... costruttore, costruttore. self-made self future Comunque, da dove cominciare? Da Cominciamo dal qua? camper che sono due anni fa... Stanto fa giusto caldo, il motore fa anche pesare... Eh, due, due anni fa abbiamo inventato, inventato. C'era già, ma l'abbiamo installato su un mio mezzo che è un 1009 turbo diesel. Cosa abbiamo no. installato? Impianto idrogeno. 50-50. Ah. e -50. Quindi praticamente c'hai un B-Fool. Oh, un B-Fool. Praticamente quando lavora è come se avessi una doppia turbina. Sì, che tra spinta. non è un bifull tradizionale che o uno o l'altro. No. Questo è un'orgia di full perché <ride> sono tutte e due insieme. Sono tutte e due insieme, esatto. Quindi, allora, in brevi passi come funziona? Allora, eh, due anni fa sono andato in Puglia con 100 euro di gasolio. 100 euro di gasolio Su un camper che pesa 35 quintali. Cioè, il rapporto, me l'hai detto, per telefono era, parliamo 50 del 50, viaggio totale. 50-50 ecco, Praticamente lo stesso viaggio prima di, di avere questo impiantino qua sì. il eh, doppio. Era doppio, sì. Ma e questo cosa fai? una allora, buona sostanza in lui, eh... Vabbè, Facciamo vedere. aspetta che facciamo uno zoom, uno zoom sulla... allora questa qua è la vaschetta dove viene installata l'acqua distillata a questo livello a questo livello qua perché questo altro spazio che resta è, è lo spazio che lui produ produrrà l'idrogeno quindi verrà pompato da questo tubo okay. da questo tubo dove? che va in questo filtro qua scusate ma adesso mi si un po'. <ride> ecco allora, praticamente Qua, qua c'è la soluzione che poi diciamo dopo che ha, Ecco, la soluzione poi, di acqua distillata Passa è, da lì, che qua cosa fa? Qua è, un, è un filtro, un filtro che uh, arriverà fino qua di acqua, di acqua Ok Non oltre perché sennò porterà l'acqua all'aspirazione Porta, Portato a, alla vita urbana è un arghile quella roba Sì, esattamente, <ride> esattamente Allora, noi a questo livello qua metteremo acqua Ok Di queste qua eh, lui farà il suo blocco di idrogeno in questa, questa camera qua dove verrà espulsa da questo tubo che lo porterà a questo tubo qua dove eh c'è una valvola... non riesco sì. più a inquadrare dentro comunque in buona valvola sostanza valvola. Lo, lo va a mischiare nell'aria d'aspirazione sì, va nell'aspirazione va nell'aspirazione e, e cosa succede? Che al posto di entrare aria e gasolio e entra aria, aria idrogeno, idrogeno e gasolio, e gasolio. Ah. quindi dov'è il risparmio quindi, qua? non lo so. Risparmio no? adesso. Te lo io, sono qui proprio per quello. tu andando con un motore a gasolio normalmente devi schiacciare per farlo andare, Tu sì. per, per portarlo. Ah, oh, ho capito, tu invece no, alzi pedale, lo alzi. No? tieni alto, perché è la stessa, la stessa eh, sì. potenza che avresti praticamente c'è comburente combustibile. Combustibile. Quindi esatto. il combustibile il comburente no, l'aria. L'aria. Il combustibile è, è il, il, il nel e... caso Ante modifica era il, il gasolio. Adesso però nell'aria c'è idrogeno viene mescolato. Che? E buttato nel più forte, quindi tu automaticamente Nonna, schiacci di meno. Schiacci di meno e lui va cioè a C'è chi fa la velocità. centralina e che si fa la È vero, avrai anche molta più velocità in, in, in lunga, però eh. avrai molta più coppia anche nei bassi. Certo non male diciamo adesso la soluzione che ci metti lì è quella variante in base alla polverina non, non capite ma quella variante in base alla polverina allora, che ti ciuccia base la torrentina del e ci va un bucciana bucciana la sostanza è eccola qua questi sono integratori per gente che va in palestra no <ride> idrossido di potassio, di potassio. Va Viene bene. mescolato all'acqua distillata le percentuali non le diciamo, non diciamo le però diciamo che più ah, ce n'è più metti potassio sì? più aumenta l'amperaggio e più Ma aumenta l assorbito, assorbito, per... assorbito ah. dalla batteria perché lì, lì dentro succede un'elettrolisi ah, praticamente un esattamente nella non lì dentro, qui adesso non lo vediamo sotto c'è una cella ah, quello è, eh. sì. è il serbatoio sotto c'è una cella eh, che fa l'elettrolisi questa elettrolisi qua viene fatta con il potassio. Più si mette potassio, più aumenta l'amperaggio che viene assorbito dalla dall cena. Ok, e diventa quanti ampere che hai è... Allora, al momento lavorava con 20A, 50 e 50 riesco a dare. Perché risparmio la metà di un viaggio lungo risparmio. Ah, la metà. cioè perché tu hai dosato la tua percentuale di miscela di questo con l'acqua demineralizzata. Esatto. In funzione di quanto vuoi miscelare il rapporto tra idrogeno e gasolio, esatto. e di, di conseguenza di sì. lì ti sei trovato che ti mancava corrente, sì. mancava se ho capito carrente. bene. Perché? Perché l'alternatore allora, della la macchina montagna non, montagna ce la non ce la faceva più caricare, andava sotto sfondo. Quindi, adesso, qua siamo al secondo step verso il green, ragazzi. Perché <ride> cosa è successo? Te l'abbiamo fatto green sta modifica sì, ah. esatto. A quel punto, lì, cos'è cos è capitato? Secondo problema, non avere abbastanza corrente cambiato motore, motore alternatore messo un po più grosso anche così la corrente veniva a mancare nel lungo, nel lungo tragitto ma anche se il motore era acceso anche se il motore è acceso cioè mentre allora, andavi succiava di certo più là, di quello vedevi che la corrente scendeva ah. allora a quel punto lì riserva cosa pannello ah. solare ah, ecco lì, col pannello solare quindi vuol dire che lui di giorno è perfetto Mm. Di notte o quando è un po' nuvoloso è un po' meno, allora bisogna vedere, quando uno vede la batteria che scende un po', lo, lo stacca un momento, lo iscrude, eh. e continua col gasolio Quando la batteria di nuovo ricarica lui lo, lo, lo rinserisce. Di notte è quel problema. Di notte si dorme o si fanno bambini. Eh, esatto. <ride> esatto. Di giorno si viaggia, si viaggia. Eh, ah. E va. E via. Comunque. Adesso, se, cioè, dai pannelli solari. Andiamo a vederne un'altra che si è studiato. Ma I pannelli solari ultimamente abbiamo... Perché qui abbiamo anche un'altra cosa... È che... tirato fuori quello che avete visto anche sul giornale, okay. sul risveglio, è il monopattino a pannelli solari. Questo funziona totalmente a pannelli solari se c'è il sole, se c'è ombra o nuvoloso come oggi... Andrà a pannelli a ombrali. Qua ba a, ba <ride> a batterie. Buonasera. Funziona! con una batteria da 68 per. che Per capirci, io sul trattore ho una batteria da 74 eh, eh? Te lo faccio cioè, partire! Solo io. che <ride> la magia del litio, giusto? Ricordo bene! Il litio! Il litio eh? Ah, queste ah, batterie al litio, welcome future! Hanno potenze esagerate! È vero, sono anche pericolose! Eh? È bravo, di fatto io vedo che l'hai messo davanti. Potrebbe incendiarsi eh, perché è capitato. Eh. Ah ho capito, no ma per quello... Cioè, allora, la prossima evoluzione sarà il monopattino a energia solare con riscaldamento per l'inverno. Con quella che esplode, si brucia mentre tu vai e ti arriva tutto il caldo. Vado <ride> da riscaldamento. Beh, ovviamente no. Cioè, io so del... che tu hai fatto due, un attimino un paio di conti per farla funzionare sta roba. Cioè, non è campata lì a no, caso, sono lì, proporzionate un le cose. Per, eh. per quindi... Anche perché questo monopatti non so, capito bene. Ne ha due di batteria adesso. Sì. C'ha la, la sua originale sotto, sì. e poi c'ha questa in più. Okay. E, e poi tu te ne vai a spazio. Facciamo l'ipporci. Sì, tu vai già. in vacanza col campo, giusto? Sì. Io vado dove? Già, già il camper ti consuma una mazza ed è anche green poi tu cosa fai? arrivi, spegni il camper ti prendi il monopattino e ci vai in giro tutta il D senza farti problemi perché sì, no, cioè, se sei in vacanza non tu ritornare sono, a casa ritorna eh, sempre basta solo che lo parcheggi lui si ricarica c'è cioè la scusa per un gelato No? Sì. oltre più dire... che si... Ma si ricarica anche mentre va mentre va giusto? si ricarica lui non consuma va col pannello. quindi se becchi la giornata di pieno sole vai in piano allora, potenzialmente in Liguria sì. ci vai anche con questo ma questo vai anche in Liguria senti veramente. ma il camper lo vendi? no <ride> per andare col monopattino Però avere una macchina che consuma un po' decentemente una volta <ride> comunque ehm Torniamo al monoparco. Quindi, panne... questa non è roba che si compra, questi sono, cioè, sono, sono pezzi, di pezzi, pezzi, pezzi di roba che si compra. Tutti i pezzi Perché non è che compra le cose e poi no, le monta lì. E allora è.. che vengono assemblati dopo. Con tanto di conti e di ragionamenti di eh. Esattamente. Quindi c'è cioè, tre pannelli che generano 12, 12, 12 watt. Quindi sono no. 12 volt. Vabbè, certo. 12 beh certo. volt. Come watt fanno 5 ampere. Quindi 12 per 5 sono 70 watt. No, 60 watt, no, watt. maestra dell'elementare di matematica non mi guardava lui però in teoria non dovrebbe funzionare a pannelli solari in teoria, perché facendo i calcoli la, la, nella teoria lui non dovrebbe riuscire a farlo andare ma, in pratica, ma in pratica no? <ride> provandolo ho capito che quello funzionava anche solo col pannello senza la batteria perché non, non abbassava la tensione quindi se c'è sole diciamo che sei se è sole pieno 100% lui autonomo. È 100% autonomo Fino a 25 all'ora tranquillamente Come quelle sonde che mandano sui pianeti per farsi sì, i giri Annusare i il pannelli, terreno, sentire che odori ci sono tutti i, pannelli. Eh, tutti i pannelli E quelle vanno avanti per autosufficienza con i pannelli I e pannelli. le batterie Esattamente Lui eh, facendo la teoria non risultava così, doveva solo caricare le batterie invece si è, eh, si è constatato che invece no funziona anche da solo quindi potenzialmente se non volevamo allora, far vedere il camper es potevi venire oh, da dove altro quello che, che dicevo questo. io era la mia teoria era o il motore che dicono che è 350 watt non è 350 watt è il motore del infatti, no? eh? ed è molto meno e allora lui riesce a ha una logica questa qua che funziona Beh, ma comunque non è che vai sempre no poi non è che vai bomba, sempre eh? a bomba sì, no. eh, io spero che Oh! Ah, giustato, un inconveniente che sta risolvendo tra l'altro è che adesso il peso è alto, il peso è quindi alto, il è cavalletto alto. è un attimo strettino. Esatto. Non Io spero fa. che sia venuta in tutte le angolature. Sì. Questa roba qua. Perché come vedi non è che c'è uno schermino no, che ci aiuta a capire sì. se siamo tutti dentro o se tagliamo.. Se tagliamo le mani. <ride> ci tagliamo a metà. Quindi. Verranno eh, eh. tagliati magari dei pezzi No, no, me lo riguardo e si rifà. Se si si guardi l'altro video dell'altro ospite, lo diciamo in diretta, che abbiamo fatto due volte per due. farlo bene. Ah, okay. Quindi, magari nel tuo caso non ti facciamo spostare. Perché... Mm. Però, se abbiamo perso qualche pezzo di data, mm. inevitabile... lo, ri lo riprenderemo. Eh, inevitabile. <ride> e... Comunque, è tutto qua. È il... il sistema Beh. è quello io direi che già qui tanta roba cioè veramente l'estate 2021 fatecelo un pensierino magari lui ne produce tipo 6.000 camper 18.000. madonna <ride> no? Eh. comunque non è male già così è una bella, una bella accoppiata poi ci saranno delle novità che non, sì, sì, queste... non si può no, niente. niente, tabù, questo è top secret perché top qua c'è un reale. discorso eh, di, di un... spionaggio industriale poi. Spionaggio Però, bel... però magari quando poi ci rivediamo che ma me la, la spiegherò, anche perché a me sta così. Sarà una cosa molto divertente da vedere, ma sarà anche tante gente che lavoreranno. Eh, buon per te. Oh, oh se ti bene. fai ricco, ricordati degli <ride> youtuber spiegati, quelli che ti intervistavano quando eri piccolo. Eh, <ride> quando <il> eri Comunque <ride> va bene, sì. E eh, questo è tutto. Quello che posso dirvi di questo è, è la festa. C'è qualcuno che vuoi salutare? Presente o non presente? Tutti quelli del gruppo. Perché c'è? <ride> perché c'è il Massi Fan Club. Adesso purtroppo sono un po' scoltito, uno due. Uh, lei bravi, la compagna we. che però come dicevamo non voleva, prima non, non si <ride> la sua compagna. Vabbè, eh, eh, eh sì, mio amico, un grande amico, Ciao eh, eh, amico edio. Ezio. Ezio. Era un gran carrozziere una volta, eh, un grande. Ah! Eh? Potrebbe Ah, oh, no guarda avevamo spoilerone fatto fatto in diretta ma, ma se si fa un attimino puoi chiedere avevamo. due o tre consigli no, per, sì. i, per gli eh, amici sì, del canale su sì, sì. so qualche dritta di aggiustarsi un po da soli come fa le carrozzerie delle macchine sono è impossibile. Eh, io l'ho preso Comunque, ma mi hanno toccato dopo una settimana io prima di avere questo camper avevo ah. un camper del lei, lei è un'altra signora del massifan club eh. scusate adesso era, mi sono abbiamo anche un 4x4 ah, ah, ah. signora la buongiorno Stiamo inquadrando il Massi Fan Club. Il nostro amico Mario. Comunque avevamo eh. un camper, un camper. Ma è una testa, una testa, una testa. Avevamo un camper, del, camper dell'86, malsaldato. Mm. Con lui l'abbiamo preso, l'abbiamo fatto. Siamo andati, sono andato io alla moglie in toscana, io guardavano questa carta. Ma Fatto abbiamo organizzato tutto tutto nuovo ragazzi. poi avevamo messo i stampini belli sì, ah, col faro con disegnato faro. con, con i gabbiani che la Pro, prossima paziente eh. ce l'abbiamo lì sullo sfondo eh. va bene adesso aspetto di magagnarla ancora un po di più perché eh. così mi sembra brutto magari metterci solo mezza giornata eh. <ride> comunque bene quello che è fatto è fatto. quello che è fatto è fatto adesso non resta Alla che tritare video... chilometri ah, sì, sì. in armonia con l'ambiente già due anni che vado ah. bigliato quindi risparmio data. zero <ride> Risparmio tutto. Cioè eh, sì, in effetti. Ma lei da dove ma... viene? Dai, facciamo un'intervista allo youtuber. Io vengo da Weggio. Ah, da ma, ma lavoravo... Adesso non diciamo il nome perché... Oh, Va a spasso quella... devo ancora imparare questo Ho lavorato fino a qualche giorno prima o dopo che arrivasse lui nella stessa azienda, che non diciamo il nome perché non so se ah. si può... Quindi lì attraverso poi Facebook eh, ci si è conosciuti ah, ok. eh, e poi io quando vedo così così divento curioso. Ah, ma no, io pensavo venissi capiendo da quelle parti di non amore. Ma comunque più bene o oh, è di là? Di un po' più a sinistra, un po' eh, più sì, prima. Ruello, adesso non è eh. ma ci sono delle ragazze che, che conosco. Buona, ah, sì. anche ragazze? Ragazze che eh. lavoravano al Bennett, perché io lavoravo al Bennett. Allora io non conosco nessuna di Ruelio che lavorasse al Bennett. Eh. C'è il potenziale per l'amorosa del mondo ragazzi, attenzione. <ride> Dopo ne parliamo un attimino, eh, signora Lara, va bene? Mara. Mara. ma Mara, scusa. E lei è Molly? Molly, Molly, vieni qua, Molly. La mia Molly. Molly? Adesso, per finire facciamo un video su Molly, ne? Yeah. Patata. Bra bene, direi che con oggi è tutto. Se volete altri ospiti, sponsor. Bye -bye. <ride> Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Facciamolo tutti. Come si chiama Ciao. lei? Ciao io mi chiamo Ciao. simone rat ma qua sì. sono il moon cose da moon perché mi ah, chiamano il moon cioè, simone ah, ah simone simone sì, e il primo testo simone di fatto solo che era troppo lungo quindi due lettere l'hanno tolte quindi moon a me non dispiace già no, ci <ride> cadi per terra eh e allora dove? È? Eh, qual è il mio bellissimo? abbiamo un, un piccolo plus da, da, dal massi fan club la signora mara proverà in anteprima per tutti il monopatti <ride> ma, ma Duma Massimo ma vado mi piedi giù vieni vieni vieni vieni vieni vieni vieni vieni vieni vieni vieni vieni vieni vieni vieni vieni vieni vieni Figo, perché quando tu registri ti becchi i ragazzini che si divertono. Ma vuoi dirgli qualcosa? Sono stato boccia pure io ne facevo anche di pelle. Dai, fammi una Niente, an andata col mezzo, tornata senza mezzo. <ride> perché io gli ho detto, faccia, non lo Però lui dice se non sei capace. È, è un donnaiolo, le donne le prende no, le puttadine. No, no, no, no, no, e <ride> poi senza casco, Dai, senza casco. Di... Sì, cioè oggi siamo fuori regola su tutto, ma... Siamo, siamo belli Adesso vi faccio vedere come si chiude eh? Ah ok si, apre, si spegne Si apre Si tira giù Allora Chiudono le maniglie Sempre si chiudono Visto che mi scassi le balle con l'audio Ti riprendo a te va bene Chiude le maniglie Si abbassa questo Voilà. Si sblocca qua voilà. Ecco, questa potrebbe anche essere la posizione di parcheggio eh. Se e hai la batteria qua? a terra e ti vuoi prendere un gelato Questo e caricare al massimo è... E il peso quant'è? Quanto è aumentato? No? E eh. tutto, e invece prima, prima della modifica era? 16-17 roba E un beh neanche tanto neanche tanto che ieri adesso c'erano proprio questi bikers ah. Eh, vabbè dai eh, risalutiamoli ciao dai, vieni.